Buon pomeriggio, vedo che stanno arrivando i nostri primi ospiti, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Virtual Studium. Questa sera affrontiamo il tema della democrazia alla prova del coronavirus. Io vi saluto da un nuovo canale oggi e ringrazio gli amici di Uredio che mi stanno ospitando e vi saluto soprattutto. Eh, questa sera aspettiamo come ospite la professoressa Tania Groppi che ci parlerà appunto della democrazia alla prova del coronavirus. Intanto, per, se gli ospiti che ci stanno guardando oggi eh, sono per la prima volta qui con noi, eh, vi spiego che Virtual Studium è un progetto di divulgazione interculturale online, eh, ideato, progettato e coordinato dalla sezione attività culturali USENA Campus con il grande supporto di Uredio e Ciclomaggio. Eh, nel frattempo che aspettiamo la professoressa, se riuscite a darmi dei feedback, se mi vedete e mi sentite per bene, Ok, perfetto, perfetto, grazie mille. Allora, eh, intanto vi ricordo che domani ci sarà un altro appuntamento di Virtual Studium con la professoressa Piccinni e eh, vi ricordo soprattutto che se volete riguardare eh, degli spezzoni dei nostri incontri virtuali potete andarlo a fare sul, su Siena Campus, su Uredio e su Ciclomaggio e eh, lì troverete anche tutti i consigli di lettura che i nostri ospiti stanno gentilmente dando. Eccoci qui. La professoressa è arrivata, siamo in attesa del collegamento, bello della diretta. Attendiamo... Intanto, mentre aspettiamo la professoressa, vi ricordo che io poi leggerò man mano che verranno poste sotto nella sezione dei commenti. Allora. Eccoci. Vediamo se riusciamo, mi scuso, vediamo. Eccoci, salve professoressa, buon pomeriggio. Buonasera, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, che... sì. Speriamo che i potenti mezzi ci assistano. <ride> Assolutamente. Perfetto, allora io intanto la presento, la professoressa Tania Groppi, professoressa di istituzione di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Siena. Siamo contentissimi che lei sia riuscita ad essere qui con noi oggi pomeriggio e la ringraziamo tanto. Allora, iniziamo. Eh, volevo porle come prima domanda, mi rivolgo a lei appunto come esperta di diritto costituzionale e diritto comparato. La nostra democrazia quindi è stata messa alla prova, che cosa ci può dire rispetto a questi giorni di, di emergenza praticamente? Eh, in effetti sono come dire, tempi difficili non soltanto per le persone, questo lo sperimentiamo tutti, più chi meno, però sono tempi difficili anche per le istituzioni e non solo per le istituzioni per esempio internazionali che sembrano del tutto impotenti in questa situazione oppure l'Unione Europea, ma anche per gli stati che si trovano ad essere per varie ragioni che ci porterebbero ora troppo lontano. No? però di fronte ad un virus così atterritoriale che è nato in una provincia remota della Cina chissà forse da un pangolino eh, si è diffuso in tutto il mondo in prima linea per tante ragioni e qui il fallimento dell'ordine internazionale sarebbe da evocare però ci sono gli stati come istituzioni che devono dare risposte ai cittadini e, e tra gli stati quello che diceva che dicevi tu scusami ti darei, ti darei del tuo. Certo assolutamente stavamo anche già nel <ride> i contatti che abbiamo avuto però ecco gli stati in particolare sono messi chi è più alla prova sono gli stati democratici quindi quando tu dicevi le democrazie e, e secondo me però forse rivolgendoci ad un pubblico anche di non giuristi di non esperti forse vale la pena precisare che cosa si intende per democrazia certo. perché eh, questa parola spesso è così abusata eh, se ne parla in modo un po' troppo generico cioè quando oggi, nell'anno 2020, quando parliamo di democrazia, intendiamo parlare di quella che gli esperti chiamano democrazia costituzionale, cioè una forma di organizzazione del potere politico in cui sono garantiti i diritti e come sono garantiti i diritti? Sono garantiti perché il potere, e quindi i governanti, diciamo, chi sta in alto, è, è limitato, il potere è limitato dal diritto. Da, cioè rispettare delle regole a partire da quelle delle Costituzioni e poi giù giù, quindi questo è il concetto di democrazia costituzionale e perché la democrazia costituzionale in questi momenti di emergenza quando ci sono cioè delle situazioni impreviste? È più in difficoltà rispetto ad altre forme di Stato altre forme di organizzazione del potere e specialmente qui andrebbe detto gli Stati autoritari perché? Mm. Perché la democrazia appunto si basa su procedimenti decisionali che sono procedimenti sempre molto complessi, articolati trasparenti lunghi in cui intervengono tanti soggetti perché appunto limitando il potere attraverso il diritto è chiaro che non c'è un centro che è l'unico titolare di tutto il potere decisionale questo è il cuore della democrazia che è servito ad evitare l'arbitrio la tirannide <ride> Quando quindi c'è da dare però delle risposte rapide in momenti di emergenza, eh, questi procedimenti possono sembrare ostacolare la tempestività delle decisioni, uno. Due, direi c'è anche un altro elemento di difficoltà delle democrazie, ed è che normalmente eh, tutti i diritti eh, si cerca nelle democrazie di far convivere, di garantire insieme tutti i diritti. Faccio degli esempi, quando di fronte a delle imprese, delle fabbriche molto inquinanti, per esempio, si cerca comunque un modo di contemperare la tutela dell'ambiente, della salute, con l'attività di impresa, con il diritto al lavoro, si cercano sempre delle soluzioni perché non ci sia un unico diritto che prevale sugli altri. E Invece, in nelle situazioni di emergenza, in questo caso, eh, questo tipo di emergenza, l'emergenza sanitaria, un'epidemia, mm. e senz'altro mette in primo piano il, il diritto, che è sia un diritto sia un interesse pubblico alla salute. Eh, quindi, cioè, che tende in qualche forma a diventare tiranno rispetto a tutta un'altra serie di diritti che le misure di contenimento che sono quelle che poi stiamo sperimentando molti di noi in questo periodo invece eh, si trovano a limitare quindi le libertà, quelle più tradizionali eh, perché abbiamo appunto la libertà di circolazione, abbiamo la libertà di domicilio, abbiamo il diritto alla vita familiare, che, eh, abbiamo persino la libertà personale perché i soggetti che eh, sono affetti da coronavirus non possono eh, uscire eh, e non possono muoversi con il eh, rischio di sanzioni penali, questo è quello che prevede il nostro ordinamento. Quindi la democrazia si trova di fronte a questo scontro diciamo, tra diritti ed interessi in cui ce n'è uno che in questo momento tende a diventare dominante. E questo per questo ecco tutti i suoi meccanismi diciamo sono sfidati. Ecco, quindi noi ovviamente non possiamo ispirarci a quelli che sono gli stati di tirannia, praticamente gli stati autoritari. Come può quindi una democrazia costituzionale come la nostra comportarsi in modo lineare e corretto in situazioni di emergenza come, la quest, come questa? Mi rispetto a come si è comportata, invece penso ad altre situazioni di emergenza, come magari un'emergenza di terrorismo, un'emergenza dopo un terremoto. Ecco. No, io prima di tutto vorrei sgombrare il campo immediatamente dal eh, il confronto che a volte viene fatto. E da tante persone ma mi è capitato persino di leggere in un blog di, di costituzionalisti una frase che, di, del tipo ah potessimo adottare le stesse misure che hanno adottato in Cina e eh, avremmo subito risolto quindi voglio sgombrare immediatamente il campo dal fatto che i regimi autoritari la Cina, l'Iran per esempio mm possano essere una fonte di ispirazione per noi. Cioè, vorrei dire proprio tre parole chiare, piccole, e le potrei scrivere con le lettere maiuscole. Quello che fanno di fronte all'epidemia i regimi autoritari non ci, eh, non ci interessano. Non ci interessano come non ci interessano quando agiscono in tempi di normalità. Allora, se ci interessa deportare le nostre minoranze linguistiche, milioni di persone, come la Cina fa con gli Uiguri, se ci interessa chiudere i nostri giornalisti in carcere, come la Cina fa con i suoi giornalisti, se ci interessa chiudere Google e chiudere i media, se ci interessa tutto questo nei tempi di normalità, allora benissimo, interessiamoci anche alle soluzioni che la Cina ha adottato in tempi di emergenza. Ma siccome... Eh, siamo convinti, io spero che veramente tutti, e questo è davvero l'elemento che deve connotare la nostra identità in questo momento, al di là di tanta retorica, se davvero siamo convinti che i nostri valori, la nostra identità sono i principi della democrazia costituzionale, quello che fanno gli stati autoritari in questo momento non ci interessa. Non ci interessano stati che applicano la pena di morte normalmente, con migliaia e migliaia di esecuzioni ogni anno. Non ci interessano, quindi mettiamo dei punti fermi. Messi questi punti fermi rispondo alla tua domanda. <ride> quindi cosa fanno le democrazie? Le democrazie hanno i loro strumenti giuridici e che hanno messo a punto sono diversi, eh, quindi variegati: se facessimo una comparazione troveremmo eh, una serie di procedimenti diversi in Francia, in Spagna, in Germania, negli Stati Uniti, in Canada, eccetera, eccetera. Però, al di là dei procedimenti diversi, diciamo, eh, la risposta alle emergenze delle democrazie è stata messa a punto in tanto anni, in tante sfide che in questi decenni, lo dicevi tu per esempio, la lotta al terrorismo internazionale, e sono stati portati avanti. Qui eh, al di là delle differenze tra i singoli paesi direi che ci sono alcuni elementi comuni, dei principi che connotano un po' tutti gli stati democratici e che eh, proprio nella lotta al terrorismo internazionale, sono stati evidenziati. Innanzitutto è chiaro che le procedure nazionali per rispondere alle emergenze tendono a concentrare il potere nei governi, questo è un po' un elemento comune, e, e tendono anche a, come dicevo, consentire di privilegiare alcuni diritti rispetto ad altri. Questo è un punto di partenza che accomuna queste eh, risposte. Però... Queste risposte, che quindi sono eccezionali perché fanno comunque qualcosa sia a livello di procedimenti, sia a livello di privilegiare alcuni diritti e interessi che non si fa in tempi normali, però devono rispettare una serie di principi. Questi principi sono stati chiariti soprattutto, devo dire, dalle corti, cioè dai giudici, dai giudici anche costituzionali, perché si è visto, questo negli anni del post 11 settembre, diciamo. Si è visto a partire dagli Stati Uniti il famoso, forse no, tu sei troppo giovane, impossibile, eh, però che è un pochino più, più vecchio se lo può ricordare, il Patriot Act c'era, eh? Patriot Act eh, del eh, Presidente Bush come prima risposta agli attentati dell'11 settembre, avevano dato appunto delle risposte inaccettabili per le democrazie a quella sfida. Mm. E questi mm. principi sono, prima di tutto, li sintetizzo rapidamente, la temporaneità delle misure di emergenza. Le misure di emergenza sono senz'altro misure in deroga rispetto a procedure ordinarie e ripeto rispetto ad un bilanciamento ordinario che ci deve essere tra tutti i diritti e interessi, però devono essere temporanee, quindi devono durare quanto dura l'emergenza, non possono essere vie surrettizie per introdurre in realtà nell'ordinamento delle modifiche permanenti. Questo per esempio, molte reazioni al terrorismo internazionale, gli Stati Uniti l'avevano fatto, avevano modificato le norme penali in modo permanente, definitivo, limitando ad esempio le garanzie processuali. Poi, secondo punto, e questo è un elemento davvero chiave negli Stati democratici, è la proporzionalità delle misure. La proporzionalità rispetto a cosa? Rispetto alla sfida, rispetto ai fatti, rispetto alle situazioni e ai fenomeni. Quindi le reazioni devono essere proporzionate, non devono essere eccessive e devono comprimere al minimo i diritti in gioco. Terzo punto, le procedure. Le procedure è vero che sono spesso in deroga a quelle ordinarie, ma comunque anche se sono in deroga a quelle ordinarie devono mantenere una serie di elementi che sono imprescindibili come eh, la trasparenza dei procedimenti e quindi per esempio il ruolo dei parlamenti come sedi di, di, non solo di rappresentanza politica ma anche di trasparenza e poi il fatto che tutti i, i provvedimenti devono essere impugnabili di è un giudice indipendente, qui è il cuore del rule of law. Ora, questo nucleo di principi che connotano la democrazia costituzionale rimangono eh, anche in tempi di emergenza. Quindi io direi che non dobbiamo, come a volte capita, come è capitato nel la lotta al terrorismo internazionale rischia di capitare anche adesso, benché sì. questa emergenza è molto diversa, però non dobbiamo dimenticare il nome di questa paura che spesso ci spinge, che spesso ci connota, anche in tempi normali addirittura, nemmeno in tempi di emergenza, eh, però non dobbiamo dimenticare quello che è il cuore della nostra identità costituzionale è vero che questa emergenza ha anche delle caratteristiche diciamo diverse ecco perché è più evidente che c'è in gioco il diritto alla vita in maniera così diretta il diritto alla salute si sì, è messo in discussione però poi alla salute alla vita perché certo. eh, se non si riesce ad essere curati adeguatamente poi eh, questo è un virus che, che certo. uccide alcune categorie di persone e, quindi senz'altro ecco questo è una grande, è una grande sfida, è una grande sfida anche il fatto che comunque le conoscenze scientifiche di cui disponiamo su questo virus sono ancora limitate, contraddittorie. Per cui è vero il principio di proporzionalità, benissimo, le reazioni, i limiti a diritti devono essere proporzionali alla minaccia, però come si fa di fronte a una minaccia che nemmeno siamo tanto in grado poi di conoscere? Perché eh, ecco, Quindi ci sono dei, dei problemi diciamo, specifici di questo tipo di evidenza. Ecco, appunto, proprio per la specificità, no? come facciamo? La nostra Costituzione rispetto alle altre Costituzioni, mh, mi rivolgo agli altri stati democratici, ha delle specificità in, in, in, in questa materia? Allora, ecco, qui eh, il discorso, oh, diciamo, si fa un po' complicato, anche un po' mm. tecnico, anche un pochino, un pochino tecnico, perché eh, la Costituzione italiana... E in realtà non ha, a differenza di altre Costituzioni democratiche, dei procedimenti previsti dalla Costituzione stessa per la dichiarazione dello stato di emergenza. In questi giorni abbiamo visto la Spagna, per esempio, ora, senza andare tanto lontani, dichiarare lo stato di emergenza sulla base della Costituzione c'è un procedimento poi eh, si riconoscono competenze a certi soggetti eccetera l'italia non ce l'ha perché i costituenti in quel momento storico eh, uscendo tra l'altro da una situazione nella quale tutto era stato realizzato il regime autoritario il fascismo e, e anche lo stato liberale aveva abusato prima dello stato d'emergenza eh, della deroga a, a quelle che sono le norme ordinarie a i costituenti hanno preferito non costituzionalizzare l'emergenza. Quindi quello che c'è nella Costituzione sare, eh, sarebbe, dico sarebbe perché non rileva ai nostri fini oggi, sarebbe la dichiarazione, eh, l'articolo 78 della Costituzione sullo stato di guerra, eh? però è un'altra cosa, non si applica per analogia, insomma i costituzionalisti sono d'accordo su questo, non si applica per analogia alle emergenze, L'unico spunto che ci può dare è che garantisce un ruolo alle Camere, al Parlamento, e quindi ci dà questo spunto interpretativo che ci dice: sì, comunque, se persino in guerra le Camere hanno un ruolo centrale anche nelle emergenze, diciamo, minori, eh, devono avere un ruolo, però non ci serve. C'è poi, ecco, questo già ci serve di più, l'articolo 77 della Costituzione che prevede i decreti legge, cioè prevede, ne abbiamo sentito tanto parlare anche in questi giorni, prevede uno strumento o in casi straordinari di necessità e di urgenza per cui il governo può adottare immediatamente sotto la propria responsabilità dei provvedimenti provvisori con forza di legge che devono poi, essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono. Quindi diciamo che questo è lo strumento principale per le situazioni di urgenza. E nella vita costituzionale italiana in realtà il decreto legge ha perso poi un po' questo carattere straordinario, perché è diventato uno strumento quasi quotidiano nella difficoltà per il Parlamento di legiferare, nella difficoltà di trovare maggioranze, si adottano decine e decine di decreti legge ogni anno, però invece e questa prassi è discutibile. E invece ecco adesso siamo effettivamente proprio in quei casi che diciamo agli studenti, li riportiamo a volte come esempio, ma di un caso di effettiva, ahimè, straordinaria necessità ed urgenza. Quindi decreti legge. Però ecco, c'è un terzo aspetto, quindi l'articolo 78 non ci interessa, è lo stato di guerra. Abbiamo i decreti legge, quindi c'è questo ruolo chiave del governo e con eh, il Parlamento che deve convertire il decreto, però poi dobbiamo eh, aggiungere che Sempre a livello costituzionale, eh, prima di passare a vedere magari eh, alle misure legislative che, si po poi che sono previste per queste situazioni, però a livello costituzionale va detto che eh, molti diritti prevedono direttamente, penso alla libertà di circolazione, ad esempio, o al domicilio o anche alla riunione, prevedono direttamente, il testo della Costituzione prevede che possano essere limitati con legge e per motivi collegati alla sicurezza o alla sanità pubblica. Quindi la Costituzione prevede la possibilità che con legge, e con legge si interpreta pacificamente anche il decreto legge, e possano intervenire quindi leggi o anche il decreto legge a limitare questi diritti naturalmente valgono i principi generali di cui sopra però quelli che cercavo di ricordare prima e le misure devono essere temporanee devono essere proporzionali e devono seguire i procedimenti mh, previsti dall'ordinamento questo diciamo è il quadro costituzionale si può discutere se, sarebbe, eh, se sia opportuno modificarlo o no, ma certo non è questo diciamo, il momento. E poi c'è la, leg la legislazione ordinaria eh. per le situazioni di emergenza, in particolare quello che vediamo in questi giorni è l'applicazione della normativa sulla protezione civile quindi c'è una legislazione, una, anche rivista di recente, addirittura nel 2018, sulla protezione civile e poi c'è la legge sul Servizio Sanitario Nazionale del 1978 che prevede delle norme de, di urgenza per situazioni di emergenze sanitarie. Quindi in realtà i procedimenti poi sono disciplinati da fonti primarie che riconoscono tutta una serie di competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi per esempio abbiamo visto tutti questi ora tutti parli di PCM, Cosa sono? Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, poteri ai Presidenti delle Regioni, che anch'esse hanno la competenza concorrente in materia di sanità, eh, poteri ai Prefetti, poteri di ordinanza ai Sindaci: cioè ci sono tanti soggetti che sulla base di questa legislazione poi possono intervenire. Ma sempre nel rispetto di quei principi che cercavo di ricordare, quindi misure devono essere limitate nel tempo, devono essere proporzionali sì. e devono rispettare i procedimenti previsti dall'ordinamento. Ecco, questo è un po' il nostro, diciamo, armamentario. Poi non so che idea ti sei fatta tu, eh, o chi No, anzi, sono. Ecco, però Eccoci. questo. No, dicevo, sono contenta perché abbiamo in un qualche modo risposto ad una domanda dal pubblico. Ci chiedevano infatti a proposito di queste misure, eccoci, mi sente? Eh, L'avevo persa. Dicevo, mh, sono contenta perché in una certa misura siamo riuscite anche a, mh, a rispondere ad una domanda dal pubblico. Sì, perfettamente. Lo dico benissimo. Eh, ci chiedevano appunto a proposito delle misure adottate dal governo per rispondere a questa situazione di emergenza qual è la differenza appunto tra DPCM e DL siamo riuscite in un qualche modo a rispondere ecco quindi le volevo chiedere professoressa lei che opinione si è fatta poi di, di tutte queste manovre di tutte queste um, misure adottate fino ad ora Ma, uh, io innanzitutto direi questo, che l'Italia è stata il primo paese democratico, dopo quello che ho detto penso di essere stata chiara che le decisioni che sono state adottate in Cina non ci interessano, no. uh, quindi l'Italia è stata primo paese democratico che purtroppo si è trovata a dover fare un po' la prepista, ahimè, in questo tipo di situazione, quindi di fronte ad un'emergenza che ha dei profili, come cercavo di accennare, eh, propri, diversi dalle altre, eh, senz'altro ha dovuto muoversi senza modelli. E invece sappiamo quanto chi studia il diritto comparato specialmente, ma anche chi lavora eh, nelle istituzioni eh, lo sa, eh, specialmente nel Parlamento, nel Governo, ma anche i giudici, avere dei modelli anche stranieri, perlomeno non per copiarli, ma per vedere come hanno agito e poi quali sono stati l'impatto, qual è stato l'output di certe decisioni, sarebbe importante. È utile, è sempre utile questo confronto invece ecco, l'Italia no per cui si è trovata ad affrontare una situazione grave come il numero di casi e senza, senza avere modelli qui direi che eh, senz'altro ci sono degli aspetti come dire, positivi, perché in fondo il Parlamento, nonostante la, le difficoltà, il dibattito che c'è proprio in queste ore sulla possibilità per esempio di funzionare o meno dal remoto, eh, però... Ha sempre continuato a funzionare. Il governo riferisce, ha riferito in Parlamento, quindi il Parlamento è presente ed è, come dire, ed è coinvolto. Mi sembra di poter dire anche che un altro aspetto senz'altro da apprezzare in termini democratici è la trasparenza delle decisioni. Possiamo essere più o meno d'accordo sulle modalità prescelte per comunicare da parte del governo, eh, ad esempio è abbastanza sorprendente che si usino delle piattaforme private invece di i, parlare a reti unificate eh, sulla tv pubblica, ecco. Eh, questo, ne parlavamo questo. ieri infatti. Ecco, non vi ho sentito, ma ecco questo per esempio, però al di là... Delle, delle modalità previste per comunicare, mi sembra che c'è sempre stata una trasparenza delle, delle decisioni, una trasparenza dei dati, si è cercato sempre un modo di, di coinvolgimento degli esperti anche, eh, si sono create procedure a questo fine. Quello che invece... Mh, Ah Scusi, un altro punto che a volte ci si dimentica, ma che invece secondo me è un punto come dire, di forza da sottolineare, e anche se in questo momento non sembrano chiamate in causa, però... Sono lì pronte, le giurisdizioni, eh, le giurisdizioni si sono attrezzate, nel senso che tutte sono pronte a lavorare dal remoto. Quindi eh, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale stessa ha introdotto delle procedure innovative per lavorare dal remoto eh, in Camera di Consiglio e cose che davvero di emergenza che non avevamo mai visto e che chissà potranno anche poi rimanere in qualche modo per eventuali esigenze future, quindi tutto questo, gli organi di garanzia ci, ci sono. Però devo dire che si sono visti una serie di punti problematici, almeno due mi sembra che vadano sottolineati e lo stanno facendo, eh, a mio avviso anche correttamente i costituzionalisti dopo un primo momento un po' di mutuolimento anche di fronte effettivamente alla complessità di una situazione nuova, nessuno ha voglia di fare la zecca garbogli e... e però nello stesso tempo oh, non possiamo nemmeno eh, tacere e eh, occorre sempre comunque vigilare affinché i procedimenti siano migliorati eh, e poi non permangano nell'ordinamento in tempi di normalità a certe misure. Quindi, mm. eh, e ci sono due mi sembra i punti soprattutto. Uno è il tema delle procedure delle competenze. Si è visto che nei rapporti Stato-Regioni su questo tema dell'emergenza sanitaria, ma poi forse non è solo l'emergenza sanitaria, c'è qualcosa che non funziona eh, nel riparto delle competenze. E non solo, forse a cascata anche di più, anche nei rapporti con i sindaci, un po' tutto il riparto delle competenze eh, su questi temi deve essere eh, rivisto. Questo è secondo me il primo punto e senz'altro è qualcosa dopo da, da uh, rivedere. L'altro aspetto è quello della proporzionalità cioè, delle misure. Dicevo è vero che è difficile misurare la proporzionalità rispetto a conoscenze scientifiche sul virus. Eh. Professoressa? Ho perso ah, ecco l'avevo persa, ci siamo? Professoressa mi scusi ma non la sentiamo. Non so voi da casa se riuscite a sentirla ma a me si è bloccato tutto. Professoressa, mi scusi, non riesco a sentirla, mm, non la sentono neanche da casa. Mm. Eccoci, no, professoressa, purtroppo ancora non la sentiamo. No. probabilmente è un problema di connessione no, non riusciamo a sentirla eccoci, perfetto abbiamo perso purtroppo la connessione con la professoressa ci dispiace tantissimo, sì purtroppo è successo qualcosa all'audio, dovrebbero esserci stati problemi di connessione. Comunque credo che il nostro tempo purtroppo è giunto al termine, quindi io chiuderei lo stesso. Vi ringrazio tantissimo per la partecipazione, i consigli di lettura li carichiamo su, sulle nostre piattaforme Instagram. Vediamo se riusciamo, almeno salutiamo la professoressa. bello della diretta, da casa soprattutto. Eccoci, professoressa sì. sì, la sentiamo, ci siamo. Sì, vi avevo detto, probabilmente è la mia, è la mia connessione, comunque mi sembra che in sostanza ci eravamo detti quasi tutto assolutamente, assolutamente ecco, la stiamo aspettando tutti perché aspettavamo praticamente i suoi consigli di lettura che cosa ci consiglia? allora io oh, dunque, avevo pensato proprio sul suo suggerimento di, di dire um, quali si consiglia, tre cose ce li avrei qui allora, innanzitutto certo. io mi sono riletta in questo periodo vedete? sì, certo, eccoci, lo e vediamo c'è poco da dire, Un mi sono riletto il, il capitolo 32 e di Manzoni che ci ricorda davvero quanto bisogna sempre mantenere acceso il buon senso e l'omicidio della ragione eh? in qualsiasi epoca di fronte a qualsiasi situazione e a qualsiasi emergenza. Mi interessano tanto i grandi quadri globali, storici che dalle origini della umanità cercano un po' di inquadrare i fenomeni nel flusso della storia e quindi Jared Diamond secondo me in tutte le sue opere, anche in quella più nota Armi, Acciaio e malattie, appunto, che parla proprio delle epidemie e del ruolo che hanno avuto nella storia, però anche in questo ultimo Crisi ci dà tanti spunti secondo me. E alla fine chiuderei con un giurista, ecco io direi un libro come quello di Sabino Cassese sulla democrazia, sulle sfide che la globalizzazione pone alla democrazia. Perché alla fine siamo qui, ripeto, a parlare di un virus che è nato in una provincia remota della Cina e che sta tenendo milioni, forse un biliardo di persone chiuse in casa, bloccando l'economia e creando non solo tragedie a livello sanitario per tante persone, ma anche il problema eh, economico eh, gravissimo per tante persone che poi si troveranno travolte da questo tipo di situazione, per cui ecco la globalizzazione, Savino Cassese, quindi la democrazia e i suoi limiti, eh, forse voi li vedete al contrario i titoli, eh, ma spero che si rientri comunque a leggere un libro piccolo che può dare anche a non esperti qualche spunto per riflettere su quello che è questo congegno così fragile ma anche così prezioso che è la democrazia costituzionale che anche in tempi di emergenza dobbiamo sempre proteggere e custodire. Questo è un po' il mio messaggio oggi per voi. Bellissimo. Grazie mille professoressa, io la ringrazio ancora per la sua presenza qui con noi oggi e soprattutto ringrazio Uradio, Usina Campus e Ciclo Maggio per Virtual Studium. Noi ci vediamo domani con la professoressa Piccini alle 17 allo stesso orario con Virtual Studium. Grazie mille professoressa, arrivederci e buona serata. Grazie Laura, arrivederci a tutti. Ciao. Beep, <laughs> beep.